Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Sphere e in questo video andremo a catturare Xerneas che vedete proprio qui sotto, di, eh, proprio sotto il personaggio di Ash, e andremo poi a Antaropoli dove sfideremo la capopalestra Ornella che in italiano e in inglese è Corrina, non so per quale motivo abbiano fatto questa traduzione. Detto ciò quindi vi invito subito a lasciare un bel mi piace al video se state gradendo la serie, a commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Xernias e se preferite Xernias o Iveltal e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video con tutte le persone che potrebbero essere interessate ad un videogioco di questo tipo. Detto ciò quindi iniziamo, andiamo? Contro Xerneas, ho messo davanti Pikachu perché proverò subito a paralizzare Xerneas che è di tipo folletto E poi proveremo a catturarlo con le Pesoball, dato che è un Pokémon tecnicamente pesante e dovrebbero funzionare quelle Andiamo Eccolo qua, talmente grosso che esce fuori dall'inquadratura con le corna A me piace Xerneas come Pokémon, eh? Molto elegante Ok, andiamo di Nuzzle, Elettrococcola. Paralizzato, perfetto Ecco qui va di Night Slash Noi andiamo ancora di Nazzo. E poi direi di provare a tirargli Vediamo un po' Una Heavy Ball Ne abbiamo parecchi di Heavy Ball Vediamo se riusciamo a prenderlo subito Oh, cattura critica al primo colpo Vabbè, questo è culo, cool, ragazzi eh? Questo è culo. Cool. No, non va, peccato, il bug Peccato se è buggato. Questo è un bug che si è rappresentato abbastanza spesso In realtà, in questa Acrom in questo Pokémon fan game, praticamente ti fa una cattura critica, ma in realtà non è una cattura critica. Il Pokémon si è liberato. Quindi semplicemente si continua la rotta Poi quella Pokéball che rimane lì in sovrimpressione, dopo un po' sparisce. Ehm, allora, perché Xernas non è più paralizzato tra l'altro? È paralizzato tecnicamente, vero? Però per questo bug, eh, magari si è tolta la paralisi da lì. Boh Allora aspettate un attimo Ma andiamo in campo Non lo posso mandare precindere perché si scotterebbe Se non è paralizzato mm. Niente allora Mandiamo Ma in campo qualcun altro per poterlo indebolire Tipo Frogadier Aromaterapia Ah si è curato con aromaterapia Credo ok Andiamo di geloraggio che non dovrebbe ucciderlo per l'appunto E poi riproviamo a catturarlo Heavyball ora a vita rossa Vediamo eh No, è uscito subito, mannaggia Mi ricordo che nei giochi Pokémon Xernia e Veltal fossero davvero facilissimi da catturare Vediamo se anche qui è la stessa cosa Beh direi di sì <ride> Due Pokéball a vita rossa ed è entrato Cioè due Heavy Ball a vita rossa ed è entrato Perfetto Frogadier si fa quasi un livellino. Ecco qua, abbiamo preso quindi Xerneas, il primo leggendario di Kalos. Quella Pokéball lì eh, sparirà tra poco, non preoccupatevi. Ora andiamo a salvare la partita, come sempre dopo aver catturato un leggendario. E proseguiamo la nostra avventura qui nella Grotta dei Riflessi. Andiamo. Vedete che al primo Pokémon Selvatico che incontreremo, oppure al primo allenatore, sparirà questa Ball. Ecco vedete, non c'è più. Ok, fuga e andiamo a combattere questi due allenatori. Kia, vai. Hedwig, Combat Girl che in campo tro, tipo lotta con molta difesa, quindi forse con acrobazia non riusciremo a shottarlo, e invece sì, complimenti a Holucha. Poi Holucha, quindi lotta volante come il nostro appunto E andremo di acrobazia comunque Che è super efficace Perfetto E abbiamo sconfitto Edwig Poi battiamo anche questo tipo Oh, Ci dice solamente oh. Blackbat ah, Igor O oh, Igor Che dir si voglia Andiamo di acrobazia Mentre Souk ha meno difesa di Troll quindi sicuramente lo butteremo giù. No, no, no, no, no, eh, mi spiace. Proseguiamo quindi questa grotta dei riflessi e abbiamo un'altra allenatrice. Wow, mi hai spaventato. Anzi, mi hai spaventata, visto che è una ragazza. Monique. Ci sono molti nomi francesi qui, eh, perché Kalos è ispirata alla Francia, come voi ben sapete. Andiamo ancora di Acrobazia su Doduo. poi wow, e Helioptile. Tipo elettro? Tipo elettro, quindi io lascerei Colucia. Mm, lascerei Colucia e andrei di Poison Jab. Holt Switch mi fa malissimo, sì. E ritorna dall'allenatrice ma nel campo Grumble. Grumble dovrebbe essere tipo Folletto, giusto? Infatti Poison Jab è super efficace. Andiamo ancora di Poison Jab. Per adesso siamo un po' deboli contro il tipo elettro comunque, tutti i nostri pokémon tranne Pikachu eh, soffrono il tipo elettro. Abbiamo Colucia che è volante, Flaccinder che è volante e Frogadia che è tipo acqua, quindi tutti soffrono il tipo elettro. Spooky? No, spooky sarai tu. Allora, super pozione su Colucia e mettiamo ora davanti però il nostro Frogadier. Dato che poi appunto ci sarà la palestra di tipo Lotta e il, uh, sicuramente lì e Fletchinder brilleranno. Battiamo questi due allenatori Lotta in doppio. Quindi Camper Yu e Picnicker Ami o oh, Emi. Uh, combi a Vespiquen, ok. Allora, Andrei di Geloraggio su Vespiquen. E acrobazia su Vespiquen Cerchiamo di tirarla giù direttamente Che è la più pericolosa Perfetto Salgono entrambi di livello i nostri Pokémon E poi di nuovo il geloraggio E possiamo usare attacco rapido Immagino che basti Esattamente E Abbiamo avuto una meglio sia su Yu che Emi Mi sembra si chiamassero loro Perfetto, Qui abbiamo uno strumento Ma prima c'è un Pokémon selvatico Vediamo chi salta fuori Un altro Trevenant Mi sa che abbiamo preso tutti i Pokémon nuovi di questa zona eh. Mi sa che potremmo metterci un Repellente Andiamo di Repellente Ne avevamo trovato uno scarso Eccolo qui Vai mettiamolo E poi metteremo il Super Repel Perfetto Qui troviamo un Ferro Ok E andiamo a sfidare questo avventuriero Arriviamo in Genestang to Town Ok Non mi aveva visto però Sono dovuto andare lì proprio a due passi. Ok, andiamo di Surf. Su Stand dial. Poi Tuable. Lasciamo Frogadier. E andiamo ancora di Surf. Dai, vigore di merda. Flagello mi farà male. Con un HP Flagello fa male. Andiamo di Hydro Pulse. E poi mando in campo Diggersby. Ok, mi servirebbe un attacco tipo Lotta, quindi mandiamo Koulucia. Ecco, rinnovo il mio dispiacere per Dig Diggersby, trovo davvero un Pokémon brutto a livello di design. Mentre la sua, sua preevoluzione Bannerby non è per niente male, invece, molto carina. I ah, see, sì. certo, certo. Prendiamoci questa Black Belt e non andiamo. Fuori da... No, non saltiamo queste staccionate Altrimenti dovremmo rifare tutto il giro Andiamo a sfidare l'ultimo allenatore della grotta dei riflessi Che ci dice che non abbiamo alcuna possibilità Lo Vedremo Emil o oh Emil Che ma in capo Abstol Tipo buio Avessimo avuto Paulucia in campo Sarebbe stato disintegrato Andiamo comunque di surf Che è stab Quindi gli farà parecchio male Ah però che culo eh Colpo critico Che culo Andiamo allora di Paulucia e X Hitter Poi Pinsir Cambia un Pokémon. Anzi, lasciamo Colucia tranquillamente. E andiamo di Acrobazia. Uh, si Mega Evolve. Diventa Mega Pinsir. Mega Pinsir lo trovo un po' bruttino. Devo dire la verità. Però vabbè, ci sta anche lui. Eh. Le Mega Evoluzioni sono molto pacchiane. Quello è vero. Però sono anche belle Tamarre, fighe. E siamo arrivati a Shallow City, che in italiano viene tradotta con Yantaropoli, mm, Non so bene per quale motivo, però salve. The Tower of Mystery is our gym. It is also a special place for Mega Evolution. Attenzione, eh? la Torre Tower of Mastery, scusate, mi ho letto Mystery. La Torre della, della Maestria, quindi, immagino si chiama in italiano. È un luogo speciale ed è anche la loro palestra. Ok. Repellente scaduto, no, non voglio metterne un altro. Why won't the clerk talk to me? Ah, non... non... non... non gli parla se ti metti di... beh, giustamente <ride> Ok I wish I had a superpower. Questo vorrebbe avere un superpotere. potere eh, Tutti vorremmo avere un superpotere. Ah, qui c'è un Krogank che, che blocca la casa, va bene Di qua non possiamo passare, giusto? Ok, a parte di un... a parte di un... Uh, di un obbligo Non posso... non può far passare nessuno I wanted to mega evolve my dustox one day I hope I can c'è la Megalastox, come voi sappiate. Salve. Corrina recently Return. The... She seems very excited. Ok, è tornata recentemente perché probabilmente l'abbiamo battuta noi. This move is perfect for everyone. Vuoi imparare il knockoff? No, grazie, anche se solamente Pikachu potrebbe impararlo. Qui troviamo uno strumento che è Zack Cannon, un'altra MT molto importante. Anche se non la insegneremo praticamente a nessuno. Salve. What are you doing in my house? Take this and leave. E questo ci dà invece oltraggio, niente male come, come MT da, da ricevere: eh. oltraggio. Ci sono presi due MT così al volo. I found this on the beach, e questo ci dà una sandstone, molto generosa la gente di questo luogo. Allora, qui su questa spiaggetta dovrebbero esserci 4 Stardust nascoste, 4 pezzi stella nascosti. Buona fortuna a trovarli. Se volete, non metterò qui a cercare in ogni singolo tile. E cercatele voi se volete, fatemi sapere quante ne trovate. Terzowise treasure around here. Infatti lui ci dice che ci sono sempre dei tesori in questa, in questa spiaggia. Boh, sto prendendo un po' a caso, ma non trovo nulla. Comunque ci sono, eh, ci sono quattro pezzi stella se volete cercare. Possiamo parlare con lui da qui, sì. I've Canto I found it very attenzione questo, è uno di quei vecchietti che era sulla MN Anna, ok, ha detto che ha viaggiato da canto, ha detto che è stato molto bello, a parte per un, un episodio su una crociera in cui dei criminali l'hanno hanno praticamente presa d'assalto e un ragazzino li ha salvati. Ovviamente quel ragazzino eravamo noi. Un... I found an item that will be amazing for everyone, but I don't want to give it to you. Why should I? Oh, aspettate, mi stanno chiamando, ok. Why should I? After all you? Just walking into my house without invitation Ok ok, no need to get me in Just take it to you, bully Attenzione, abbiamo bullizzato sto tipo per farci dare La sua eviolite Quindi altre eviolite che si aggiunge Alla nostra scorta, salve Pokémon know how to use berries Let me see if you like... ok va bene Questo è il classico, classico dialogo sul fatto Che i Pokémon possono usare da soli le bacche E... A questo punto vediamo un po' Proseguendo a questa parte Ed ecco la palestra I'm afraid to go in. It's just so large. Ok, è troppo larga per lui. Qui okay, abbiamo Corrina, the Evolution Fighter. Va bene. Salve, Grandma says she wants so a guard war evolve. But that's just impossible. È la mega evoluzione, caro. Mega guard war. Ok. A questo punto, ragazzi, si entra nella palestra. Vai. Palestra di Antropoli. E c'è il Team Rocket. I know I heard that it was here. But how are we supposed to find the Mega Evolution Power? Eh, loro stanno cercando di ottenere il potere della Mega Evoluzione. Mm, penso che abbiamo problemi più grandi ora. Si riferisce ovviamente a noi. E ci combattono. Vediamo, eh. Quindi loro non hanno ancora trovato il potere della Mega Evoluzione. Abbiamo um, mm. Frogadia contro Inky non è proprio il massimo. Andiamo di round. Azza, quanto fa male? Andiamo ancora di round. Ok, Froga la spunta contro Inkei. Poi Pum -kabu. Tipo erba spettro mi sembra. Mm, andiamo di Fletchinder. Guardo il livello gigante anche loro. Acrobazia e addio Poi Wobbafett Contro Wobbafett invece mandiamo il nostro Pikachu E andiamo di Electro Ball Azz Disintegrato con Mirror Coat Infame Infame Ma andiamo con Lucia, allora e andiamo di mm. Xissor, oppure Acrobazia, per me Acrobazia li fa comunque più danno di Xissor Controattacco, me lo distrugge giustamente, Uovo Wobbuffet di merda, quanto ti odio, Pokémon del cavolo Andiamo di Frogadier E andiamo di Surf Addio, Wobbuffet Ci dà un bel po' di punti esperienza per Frogadier, ottimo Team Rocket esplode alla velocità della luce, noi dobbiamo andare a curarci Pokémon prima di andare nella palestra vera e propria. Dato che il loro Wobbuffet con Mirror Coat, come era anche prevedibile, ci ha scioltato Pikachu. Però il fatto è che non puoi sapere se userà Contrattacco oppure Mirror Coat. Per adesso mi sembra così quasi sempre al la prima mossa Mirror Coat. Infatti l'altra volta gli avevo usato Thunder Punch che è una mossa fisica e Mirror Coat infatti va fallito. Però ecco, non puoi sapere effettivamente se userà mirror o contrattacco, quindi devi un po' andare a istinto. Ok, primo allenatore. Mettiamo avanti direi Colucia, dato che questa è una no, palestra tipo lotta. E andiamo. You don't send a chance. Anche, anche questo qui dice che non abbiamo alcuna possibilità. Shun. anzi Shun o Shan. Ma ne Pancham, molto carino Pancham Andiamo di Acrobazia e addio Pancham Perfetto, poi Machoc Cambiamo Pokémon, mandiamo Fletchinder Facciamo un po' di alternanza tra Polucia e Fletchinder E andiamo di Acrobazia Perfetto Ed infine Trow, lasciamo ancora Fletchinder E andiamo di Acrobazia Fortissimo, tra l'altro il brutto colpo. Perfetto, Flechinder livello 32. Proseguiamo. Lotta in doppio, che abbiamo in doppio oh, con e Flechinder, perfetto. Vai. Vediamo questi due allenatori. Mano in campo, Heracross e Souk. Allora andrei con Acrobazia e Acrobazia semplicemente su entrambi, dovremmo riuscire a shottarli tutti e due, attenzione Soak rimane per vigore mentre Heracross va all'altro mondo disintegrato, Ok, lo sweep fortunatamente ci fa poco danno e andiamo poi di vabbè, break deck, ma tanto finiremo con attacco rapido. Perfetto, Lucia è salito a livello 32, dovremmo imparare Taunt, ma no, non voglio che impari Taunt Mentre Fletchinder è salito a livello 33 Ah, attenzione, non finisce la battaglia Andremo di uh, Brick Break e Acrobazia Ecco fatto, ora è finita la battaglia Not fast enough, eh, mi spiace Andiamo a sfidare anche lei Roar. Attenzione, questa ruggisce. È una panterona, non è una combat girl. Ma nel campo Meditite, attenzione. Andiamo di Acrobazia. Perfetto. E Mienfu. Cambiamo Pokémon e mandiamo Fletchinder. E andiamo di Acrobazia. Perfetto, ho fallito e mi sa di sì. E siamo arrivati da Corrina o Ornella che dir si voglia. Andiamo a dare una curatina veloce ai nostri Pokémon. In particolare solamente a Fletchinder, E andiamo a combattere contro Ornella. Vai. Quindi finalmente ce l'hai fatta. Ti stavo aspettando, stavo aspettando che tu ti mostrassi. With help from you, I've got my hands on the power boost for Lucario. Attenzione, grazie al tuo aiuto ha avuto accesso, ha messo le mani sul. Eh, il modo di aumentare la potenza di Lucario Ovvero ho trovato la Lucarite immagino With me with he, con, con quel potere con me Non perderò contro di te mm, Vediamo Vediamo Effettivamente noi non possiamo ancora mega evolvere Nessuno dei nostri Pokémon che abbiamo qui Quindi andremo con Paulucia, Flaccinder ovviamente E Froga Non voglio usare Pikachu Andiamo Vediamo un po' Come si svolgerà questa battaglia Eccola qua Ornella con i pattini, si sembra tra l'altro pattine Ortella che manda in capo un Mianfu. Ok. Primo attacco, Acrobazia contro Mianfu e il suo primo Pokémon è stato shottato. Ma tra l'altro il pericolo sarà Mega Lucario, ragazzi, lo sappiamo tutti. Sarà Mega Lucario il problema. Andiamo ancora di Acrobazia su Machok. E anche lui shottato. Perfetto, livello 33. Ed ora tocca Lucario. Io cambierei Pokémon e manderei Fletchinder. Perché dovrò usare un attacco di tipo fuoco. Eccolo qua. Ora lo farà mega evolvere, immagino. E noi dovremo andare in frame charge. Eccolo qua, Lucario Nite. Power up punch, attenzione. Godo, Godo, l'abbiamo bruciato. Fortissimo, fortissimo Fletch Inder. Con la bruciatura gli abbassa l'attacco tra l'altro. Quindi l'abbiamo praticamente distrutto con questa cosa qui. Disintegrato, sì, sì, non abbiamo fatto fare un secondo turno, tra l'altro, megal pario, molto bello. Devo dire di design. E abbiamo sconfitto anche Corrina o oh, Ornella. Non è ancora abbastanza, eh, non è ancora abbastanza, lo so. Ti si è guadagnato la medaglia Rumble: Cos'è la medaglia rissa in italiano? E anche questa MT: Power Up Punch. With each hit the attack of your pokemon grows Ad ogni colpo appunto l'attacco del nostro Pokémon aumenta E ti sei guadagnato anche questa Usala con orgoglio La Lucarionite. Perfetto With the titem you should be able to mega evolve a Lucario Infatti Con la Lucarionite possiamo evolvere E non possiamo mega evolvere Se ce l'abbiamo il nostro Lucario Noi abbiamo tutti i Pokémon, quindi abbiamo anche Lucario Però non lo usiamo perché non ce l'abbiamo Ash non lo usa ecco quindi, a questo punto andiamo nel centro Pokémon, curiamoci Pokémon, che tra l'altro abbiamo fatto una buonissima battaglia contro eh, la povera Ornella, che purtroppo, grazie al corpo di fuoco di eh, Placinder è stata completamente fregata. Allora, qui abbiamo intanto Xerneas, eccolo qua, Poi mettiamolo, mettiamolo in, in ordine, che ha Nature Power, Net Slash, Aromaterapia e Psy Cup. non ha mossa di tipo Folletto, strano. Eh, lui è il numero 716 Uno degli ultimi Pokémon ovviamente del Pokédex di Kalos Quindi andrai qui E già che ci siamo mettiamo in ordine anche gli altri Pokémon Trevenant 709 Quindi 714 13, 12, 11, 10, 9 Qua. E Furfru. 676 quindi sei qui, 66, 72, 78, 76, perfetto E iniziamo ad avere altri Pokémon, e anche noi batte da ordinare, ovviamente, eh? 714 Quindi, quindi, quindi sei proprio qui Ecco fatto, quindi qui ci sarà Noivern, poi Xernas, Siveltal, immagino Zygarde E credo basta, non penso ci siano troppi leggendari in... a Kalos effettivamente Ok ragazzi, detto già quindi, questo video finisce qui vi ringrazio per averlo seguito fino alla fine, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se lo avete gradito, di commentare e farmi sapere cosa ne pensate voi della capopalestra ornella e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!